Eccoci qua a giocare nella spadona bellissima oh yeah E ovviamente Nick anche oggi dobbiamo insomma dobbiamo un po' combattere capito? Ma di nuovo? Sì sì sì di nuovo infatti adesso mi sposterò un attimo in questa stanza e poi ti farò sapere allora, uh, praticamente, ragazzi, come nello scorso video di questa serie, cosa va vado a fare oggi? Vado a fare uno scherzoni a Nick, dicendogli, eh, andiamo a trovare un po' di armi in giro, perché questa mappa, chiaramente, spero che arrivi il mago della pioggia, del, del sole, del, del dio solare, praticamente, vabbè, non lo so Bra Comunque, in poche parole, mh, niente, gli faremo uno scherzo a Nick. Allora, Nick, invochiamo il dio, capito, del, del sole pio piovone allora, aspetta, okay. eh, no, non riesco a farlo Come faccio, ok uh, Dio, dio yuhu, yuhu. Uh, Dacci il sole, dacci La felicità, dacci la luce Che c'è in ogni nostro cuore Affinché l'oscurità Possa scomparire, vedi? Ha funzionato sempre imparsa, wow. Ma sei fortissimo Sì, sì, ma perché io sono in diretta comunicazione Con il dio di Minecraft Che non, non, è, non, è, non, è, non è Uno in particolare Che inizia con la N Sai cosa stai trovando in giro? Oh, probabilmente ho trovato un arco buono, devo dire Un più arco la, buono Più la freccia Ok, perfetto, e con questo arco buono cosa ci vuoi fare? Eh, tirarti l'arco, tirarti la freccia Io sto cercando di trovarti qua in giro Cioè, io sto cercando chiaramente armi un sacco di armi Eh, eh, eh. E guarda, Nick, dalla scorsa volta ovviamente non, non ti farò più lo scherzo Perché stavolta ho detto che appunto sarà una cosa normale E quindi, um, anche tu Sarà che... meglio per te sì, sì, sì, no, certo, anche perché poi forse adesso avrei davvero la possibilità di perdere. Tu invece stai trovando armi? Sì, ho appena trovato una spada laser. Ok, non va bene la spada laser, ovviamente. Ma come no, non va bene? Ma perché? Perché la scorsa volta mi stavi ammazzando, anche con l'armatura super pro. Come, cioè, è un po' troppo la spada laser. Toglitela dalla mente. Cioè, non vabbè toglia. Ma dai, ma perché? Ma fa solo 25 di. Fa solo 25, S solo, di, 25 sì. di danno. Sì, sì, solo, solo, sì. Toglila, prima che, prima che io decida di metterti. Mm, vabbè, guarda, non posso dirti. Però, in poche parole adesso... No, ma do dove sei finito che io sto girando in tutta la mappa? Ogni volta che mi devo tipare da te, <ride> mannaggia te. Ma anch'io ti sto cercando, ma non ti trovo, sono ah! in una struttura. Cosa? Sono arrabbiato. Arrabbiati, che mi ah! interessa. Che pizza, io veramente, scioccato da, da te e dalla tua... Pilaggi. Ah, te è scioccato da me? Eh, sì uh, Scusa, per questo cosa. tono Questo tono qua come pensi di risolverlo? Dimmi un po' tu Cioè nel senso pensi di continuare a, a, ad andare avanti con questo tono oppure Ma che uh, senso con questo tono? Di sfida cioè, ne, Di sfida nei confronti di Gunis Eh, sì, ma Lunis. perché ti sto sfidando perché te devi venire a uccidermi sempre se ci riesci Sì, certo, ci riuscirò sicuramente Vabbè, allora vengo chiaramente Allora ti va bene, vieni P, Nick uh, Però Scusami un attimo io, No, però Devo Allora, prima direi Di trovare altre armi Perché Ovviamente eh, Nick parla Prima che io mi Ok, ok per Ma te comunque Hai trovato un'armatura Io no Non è vera questa cosa Io ho trovato Parte dell'armatura Che però chiaramente Tipo il cappello Non, non ce l'ho Capito Sì, sì Infatti adesso Tu dovresti concentrarti A parlare Senza fare mm", Come Gabri Che faceva nel primo video mm". Non ricordiamo queste cose. Vabbè, lasciam perdere che infatti è Non andate mai a vedere il primo video perché è terribile, ragazzi. No, no, è bellissimo, guardatelo tutti. No, smettila. Allora, poi qua ho visto qualcosa, ho visto una corona. Mmm, questa corona dipinta chi è che l'avrà fatta, eh? L'avrà fatta una persona che lavorava per il re, forse. Eh, magari questo re aveva poteri magici strani, magari comunicavano con altre dimensioni. Magari era il capo di una setta segreta. Magari era il capo di. di un, una setta che faceva, che faceva portali per condurre in altre dimensioni. Ma è una setta che faceva il vino! Qua, Quale vino? No, non sta. Che caspita stai dicendo? È buono il vino! Mi dissocio, no, non, è, non mi piace a me il vino. Vabbè, ah, veramente? Sì, non mi piace affatto. Ma poi fa Non mi piace comunque non parliamo del vino, parliamo di... Uh, Nick, io per esempio ora sto viaggiando su questo coso perché sto cercando su di cosa trovare... Cosa? Su questo coso rosso, su questo tappeto. Sto cercando di trovare altre armi buone ma non le sto trovando, quindi io direi assolutamente di uh, ricongiungerci, chiaramente. Non uh... non C'è un tappeto rosso tipo in un... tipo una catena. Sì, no, sì no, beh, no, certo no, è che tu esatto. sei proprio... Mamma mia, quanto... Oh, però certo, devo dirti, in questo periodo sei migliorato tantissimo a parlare, cioè proprio non fai più gli stessi errori che facevi una volta, vero? No, no No, infatti, guarda, io mi stupisco molto di questa cosa Sai, forse la concentrazione sarebbe il tuo prima, la, pr la prima cosa che dovresti migliorare nel tuo encefalo Ma certo <ride> Quindi do dovresti concentrarti di più, Nick, magari a parlare Certo, certo eh, eh, Quindi adesso mi, mi tipo da te Ok e, um ti ammazzo perché, ma perché non ti dovresti giovane, ma dir via non vale vabbè allora ti puoi tipare allora mi tipo tp nick dunis chiaramente uh, um, niente possiamo, possiamo dirci andarci lontano no perché mi ha fatto innervosire molto innervosire non si fa questa cosa cattivo Cattivo. Ma è vero, ma cosa ho fatto? Dai, alla fin fine, fine ho parlato Male, eh, sì, hai parlato male, sai che, è che nei video... Vabbè, l'importante è che si parla, dai No, l'importante è che si parla <ride> bene, ovviamente che, se, se no sembra che tipo... Ma poi c'è... Tipo io a vedere quei video... Vabbè, lasciamo per... Non parliamo... Comunque... Mh, sono molto fissato sul parlare Perché... Perché... Perché... Se no mi, mi vengono le travecole Cioè tipo mi, ma mi sei, sale... Ma te, la te, te le già di suo... Cioè. Ancora hai parlato male? Ma come fai? Scusami. Ma non so parlare, cioè sono, so, sono italiano, ma non so parlare. Eh, Ma massa. non sento 7 in grammatica, eh, mi stupisco. No, non ci interessa niente del 7 che hai tu. Poi, scusami eh, un attimo, ma tu hai due in tutto, Vigoriamoci se hai sei. Ma set. non è vero, ma c'è veramente, oh, ma, ma veramente pensi che a qualcuno interessi di, di che voto hai tu? Cioè, eh, vabbè, no. Perché, fatto, allora, sette, prima sono, regola, mai parlare di cose personali nei video, perché hai parlato tu invece, eh? Eh schifoso Ma perché hai vale. parlato? Cosa Vabbè, non vale? Basta uccidermi. No, no, no, per, perché hai parlato di cose personali che non interessava assolutamente a nessuno del, de, del tuo voto in grammatica peraltro pure falso perché, scusate, raga, ma c'è, ma tipo, cioè, questo qua che Vabbè, non sa parlare appunto, esatto, cioè, infatti Cioè, boh, scioccato totalmente da, da, da questo tipo di persona Però comunque, no, dai, scherzo, comunque siamo amici, purtroppo <ride> No, no, ma io, no, io me ne vado, no, io me, no, me ne vado, basta Sto scherzando, Nick, dai, no, non te non la prendo. Eh, ma se io, tipo, adesso tu, fermati un attimo lì dove sei eh. Perché praticamente io. Pratica non sai cosa sto fa per fare in questo momento, ma in poche parole io sto cercando di uh, trovarti, chiaramente. Eh, ma non trovarti in modo normale. Trovarti in modo sneaky sneaky. Ho detto di stare fermo, perché ti stai muovendo? Non mi fai vedere che mi sto muovendo. No, mi stai eh, seguendo. Vedo il tuo nome. Paura. No, vedo il tuo No, non ti faccio paura. Ah. Te lo dico io che non ti faccio paura. <ride> mi ero dimenticato che vedi il mio nome. Sì, ah, sì, ma sì. Salve. Aia, non vale. Aia, cos'è? No, no, no. no. questa metaglietta mi sta sul c. Cioè. Mi, no, non è bello, cioè è brutta, è orribile uh, Non ti permettere mai più di Come ti sei permesso, tu schifoso Schifoso Schiv... No, no, no, no, no Aiuto, cos'è successo che tutto ad un tratto Tu ora non, non muori più cioè per, eh, troppo per... forte Sì, fortissimo Vieni qua allora se, se No, così... no, no Perché poi ah. le armi Io invece sono un arco brutto No, non è vero Ma non ho armi Perché dici che ho armi Questa cosa oh, Nick, io ti sto odiando Con tutto il mio Vieni qua perché devo ammazzare <ride> Cioè, no, non è possibile No, non vengo là da te Mostro No, allora Maniaco, vieni qua <ride> Cioè, boh, veramente, no, sto scherzando chiaramente. Dico manico, ma su Minecraft. E soprattutto, manico in senso scherzoso. No. Allora, certe cose non sembra di doverle precisare. Nix, se mi spari ancora una volta, giuro che mi arrabbio talmente tanto che spacco qualcosa. Eh, Che la mia ira, che la tua ira si, si abbatterà su di me. Sì, soprattutto perché stai. Mamma mia. Ma due parole in un croce, puoi dirle, per favore? Ma non so parlare. Eh, vedo. Vieni qua, oh, smetti di scappare? Che dobbiamo fare tutto il video così. Mannaggia, te vieni e confrontati. E oh. oh, non vale. Eh, non vale, oh, ho vinto. Ma non fucile a pompa? E quindi, cosa vuol dire questa cosa? Che, che... Eh, mi ha ucciso di conseguenza, cioè. Io, vedi, ho solo un arco e una spada. Ti ho ucciso ed è giusto che ti abbia ucciso perché sono stato il migliore in questo caso, no? Ma quasi Sono stato il peggiore, perché io <ride> stavo pulendo e non stavo so, dando delle armi peggiori delle tue. Allora, lasciamo decidere ai ragazzi nei commenti. Ragazzi, secondo voi qual è stato il migliore? Secondo me sono stato io perché chiaramente so, ho vinto tante volte io, anche se in questo caso ho fatto di nuovo lo scherzo a Nick. Però, Ma vabbè... Oh, hai comunque... detto che non lo facevi più. Scusa, se, cioè, ovvio che l'ho fatto lo scherzo a te. Se, scusa, avevo tutte armi da fuoco. Cioè, ti pare che non ti ho fatto lo scherzo? Però comunque, ragazzi, eh, scriveteci nei commenti secondo voi qual è stato il migliore. Ehm, ovviamente ho vinto io. Cioè, è bastato un colpo in testolina ed è finito tutto quanto. Quindi, mi sa che ho vinto io. È un colpo in testolina, però su Minecraft, chiaramente. Ce la pompa, e non vale. E noi ci vediamo al prossimo. rosicone comunque. Non è rosicone, rosicone, Rosicone, sì, è Rosicone, Rosicone, rosicone, pezzi, rosicone, Rosicone, eh, Rosicone, Rosicone, e quindi Rosicone, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.